Ciao regà, come va? Spero bene, la festa della mamma si avvicina e come tutti gli anni mi piace l'idea di darvi uh, un'idea. <ride> ovviamente però ogni volta che voi avete voglia di fragole, no? perché ovviamente un, un sapore predominante sarà quello della fragola, ma anche di qualcosa di fresco e da bella stagione, eh, questa torta sarà perfetta. ecco. Su Instagram avevo anticipato che cosa c'era dentro perché appunto ci sono vari elementi, ma che regalano un equilibrio di sapori e di consistenze. Pazzesco eh, Tranquilli perché comunque è una torta fattibile Come al solito comunque tutto arrosto e niente fumo Nel senso che fate bella figura Però allo stesso tempo non dovete spaccarvi la schiena a fare una torta del genere Adesso vi spiego dettagliatamente come al solito tutti i passaggi Guardate attentamente questo video E una volta che vorrete fare questa torta C'è la ricetta scritta sul blog Così mentre voi cucinate no, seguite tutti, no, tutti gli step E, e sarà molto pratico ovviamente partiamo dalla pasta frolla che sarà il guscio no? che racchiuderà tutti gli altri sapori divini ho qua il cellulare perché mi sono ho qua scritte tutte le... le dosi insomma gli ingredienti che così non me ne perdo uno bella friabile profumata con un po' di scorza di limone partiamo ovviamente dalla farina e un pochino di amido di mais che renderà appunto questa frolla ancora più friabile io nella frolla so che molti saranno contrari però ci metto anche un pizzico di lievito che aiuterà a renderla un pochino più alveolata però non è obbligatorio cioè se non vi piace it's not a problem non mettetelo ok zucchero a velo per avere una pasta frolla un pochino più fine al posto dello zucchero semolato però anche qua se non volete mettete lo zucchero semolato pizzico di sale scorza di limone e burro freddo cominciamo come al solito sapete che io la faccio sempre a mano la frolla a sfregare bene tutti gli ingredienti tranne l'uovo e una volta che ottenete una polvere una sabbia anzi giusto è più consono dire aggiungete l'uovo impastate ancora per pochissimo tempo fino a quando insomma tutti i gli ingredienti si sono amalgamati Avvolgetela con della pellicola E lasciatela in frigo a riposare Adesso io preparerei già la crema mm, Shibusta Cos'è la crema Shibusta oh mio Dio? Somiglia molto alla crema chantilly ma non è perché la crema chantilly ha un po' rotto, vero? io l'ho detto anche questa cosa su Instagram cambiamo un po' ogni tanto insomma poi per queste occasioni eh, cerchiamo di, di, di, di avere una ventata di novità addosso non facciamo le solite cose che hanno ripeto, un po' rotto questa crema poi è veramente buona è una nuvola pensate ad una crema pasticcera che profumeremo con del limoncello per dargli quel gusto eh, proprio più, più agrumato che con la fragola mamma mia mi viene ancora l'acqua Polina dopo l'assaggiamo assaggiamo assieme ovviamente abbiamo la meringa all'italiana poi comunque se non vi piace il limoncello lo potete sostituire con del latte e un po di scorza di limone sempre per dargli quel tocco agrumato prima dobbiamo mettere in ammollo la gelatina in fogli che servirà per mantenere una bella corposità alla crema comunque teniamola appunto da parte insomma noi intanto ci portiamo avanti con il resto quindi tuorli d'uovo in un pentolino zucchero amido di mais, pizzico di sale mescoliamo aggiungiamo il latte e portiamo sul fuoco quando il composto appunto si addensa come per una classica crema spegniamo la fiamma aggiungiamo prima la colla di pesce strizzata e una volta sciolta il limoncello poi dobbiamo metterla da parte a temperatura ambiente però non in frigo quindi facciamo la meringa all'italiana tra parentesi potreste sostituirla con la panna montata e eh, comunque se preferite però a me questa piace molto in un pentolino mettete acqua e zucchero e questo composto dovrà arrivare a 118 gradi quando però comincia già a bollire voi montate gli albumi in una ciotola ben pulita albumi ovviamente senza tracce di tuorlo e cominciate a a velocità media quando il composto avrà raggiunto la temperatura dei 118 gradi lo versate a filo sugli albumi mentre montano se non avete la planetaria ovviamente vanno benissimo anche le fruste elettriche e adesso dobbiamo aspettare che il composto mentre monta si eh, raffreddi toccandolo anche col dito quando sentite che è freddo perfetto inglobiamolo alla crema magari in due step se però la crema nel frattempo si è un pochino ha fatto dei grumetti la crema pasticcera intendo non è un problema nel bicchiere di un mixer di immersione voi frullate appunto la crema per farla risultare di nuovo setosa tenetela da parte vedrete che con la gelatina si rassoderà molto bene adesso è ora di formare la nostra crostata quindi ovviamente dovrete prendere la pasta frolla stenderla abbastanza sottilmente come si fa di solito e foderare uno stampo il mio era da 24 cm, magari prima imburrato e oleato con carta forno per evitare poi che si attacchi bucherellate il fondo e tenetelo in frigo un attimo dobbiamo preparare la crema frangipane che si fa in 5 minuti Guro morbido in una ciotola assieme allo zucchero sbattiamo bene quando il composto risulta chiaro e spumoso aggiungiamo le uova a temperatura ambiente io le ho sbattute un po ma va bene anche se ne aggiungete una alla volta e poi farina di mandorle per dare a questo frangipane un pochino più di freschezza senza però nascondere il sapore della mandorla io aggiungo un po di succo di limone 4 cucchiai e poi per mantenere una certa corposità della crema visto che abbiamo aggiunto anche del liquido eh, dobbiamo aggiungere anche un cucchiaino raso di maizena finiamo di amalgamare e ci siamo prendiamo lo stampo che ho prima messo in frigo ci mettiamo Mettiamo sulla base un pochino di, di confettura di fragole che io personalmente ho setacciato ma volendo potete anche non fare. Sopra, meglio se con una sac à poche, ci ho messo la crema frangipane e a questo punto andiamo in forno. 170 gradi per circa 40 minuti, forno statico, ripiano centrale. Facciamo raffreddare poi completamente. siamo arrivati quasi alla fine, dobbiamo preparare semplicemente una salsa di fragole da mettere sopra ma se non volete fare questo passaggio anche della confettura setacciata magari andrà benissimo quindi potete sostituirla così, comunque se volete fare anche voi la salsa di fragole fresche basterà mettere in un pentolino le fragole tagliate a pezzi, un po' di zucchero, un po' di succo di limone, diamo una bella saltatina e quando insomma il composto dopo 7-8 minuti risulta abbastanza eh, così ristretto, dovremo setacciare le fragole e ottenere una bella salsa che poi verrà un pochino più addensata grazie a una miscela fatta con un cucchiaino di amido di mais e due cucchiaini di acqua che aggiungeremo ovviamente al composto mentre bolle, si rapprenderà e poi teniamo da parte fino al completo raffreddamento. Per eh, assemblare la torta ovviamente dovrete sformarla, metterla su un bel piatto da portata, ci mettiamo sopra questa salsa che abbiamo ottenuto, guardate la consistenza, deve essere abbastanza densa, non troppo liquida. La crema shibust, in una sac à poche. ho fatto questa decorazione perché secondo me è quella più consona da fare per una crema così spumosa, senza usare troppe bocchette strane. Quindi ci facciamo questi, questi cerchi che alterniamo poi con delle fragole, che ho, ho selezionato delle fragole più o meno della stessa grandezza, piuttosto piccole, tagliate a metà, disposte in questo modo, e Attorno, vedete, è proprio un po' variegata, c'è cioè un po' di crema, un po' di fragole, poi un altro cerchio con la crema, poi un altro cerchio con la fragola E basta, insomma, poi la torta è finita, bisognerà metterla in frigo a sodare almeno per 2-3 ore e poi è pronta per essere gustata questa, questa qua la torta Io non ci metterei altro, però se volete decorarla con dei fiori, qualcosa, insomma, dei fiori eduli, quello che vi piace, insomma, anche in base ai gusti di vostra mamma, ecco allora spero che mi sentiate bene questo all'interno ve lo faccio vedere quindi abbiamo detto frolla confettura sotto vedete che poi c'è questo frangipane che ripeto la consistenza è piuttosto non è cioè vedete com'è sembra quasi un marzapane però meno mandorlato non è pesante è piuttosto delicato la salsa di fragole fresche la crema boost e le fragole così ecco qua bella cremosa. Sopra addirittura, cioè è soffice proprio la crema così, ecco. Oddio, che mi cade tutto. Ok, salvata. Guardate che meraviglia. Ecco, cioè, io non so veramente quanto so goffo, divinissima, ragazzi, non divina. Non racconto più altro perché l'ho già detto. Ho già detto quanto è buona le consistenze all'inizio del video. Io mi auguro, come sempre, che questa ricetta la facciate. Se la provate a fare, io sono solo felice se mi taggate su Instagram o su Facebook. Poi su Instagram trovate anche altre ricette che qua su YouTube magari non propongo. Quelle super rapide. Con questa torta qua. Le vostre mamme non avranno più bisogno di altro, saranno super felici. Altri due video qua se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui contenuti. Invece qua sotto il collegamento per andare come vi dicevo all'inizio del video sul blog per la ricetta scritta. Auguri a tutte le mamme e ovviamente anche alla mia mammina. Ci vediamo ragazzi prestissimo nel prossimo video.